Buonasera. Buonasera, a tutti. Allora diamo lettura del bollettino di oggi eh, incominciando dal numero dei guariti che sono 116 oggi, quindi il numero complessivo dei guariti passa a 276, il numero dei deceduti è 28, 17 in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 3 nel Veneto, e 1 in Puglia. Il totale dei positivi è 2.703, di questi 1.064 sono in isolamento domiciliare, 1.344 sono ricoverati con sintomi e 295 sono in terapia intensiva. Il dato complessivo delle regioni che sono maggiormente affette dal coronavirus è di 1.497 positivi in Lombardia pari al 55% del totale, 516 in Emilia Romagna pari al 19% del totale e in Veneto 345 pari al 12% del totale. Il resto è distribuito tra tutte le altre regioni eh, del nostro Paese. I, i dati mh, relativi anche alle forze in campo, noi oggi registriamo più di 2.000-2.160 uomini che sono impegnati nelle attività, oggi voglio menzionare anche i colleghi del Dipartimento della Protezione Civile perché questo Dipartimento è impegnato con oltre 345 unità per le attività di coordinamento a livello centrale del comitato operativo, 656 sono i funzionari e il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e circa 1.000 per l'esattezza 946 sono i volontari e le volontarie, voglio ringraziare in modo particolare i nostri volontari che Ormai da più di un mese sono impegnati in numeri cospicui per supportare le attività di soccorso e assistenza alla popolazione. È cresciuto il numero delle tende destinate al pre-triage: sono 355. Stiamo lavorando sul sistema dell'assistenza sanitaria. Le regioni stanno potenziando, come sapete, l'offerta. Eh, di posti per la cura e il ricovero anche in terapia intensiva, noi abbiamo attivato il meccanismo della CROSS, la centrale remota di soccorso sanitario che è un, una centrale che si attiva e ancora non si è attivata in caso di emergenze. L'attivazione avviene quando sul territorio regionale non ci sono eh, posti disponibili e quindi bisogna ricorrere al resto delle altre regioni quindi a posti disponibili sulle altre regioni. Quindi ancora oggi il dato confortante è che i sistemi regionali della sanità hanno garantito tutta l'assistenza di cui ce n'era bisogno. Io mi fermo qui, eh, do spazio alle vostre domande, prego. Buonasera dottore, Io... Insisto su una cosa se mi permette perché sembra che il dottor Cilesi sia il primo caso di morte di coronavirus in Italia. Eh, non aveva patologie pregresse a quanto sembra, non so se poi lei ha avuto modo di approfondire. Vorrei mh, se lei può darci questo chiarimento in merito, ci sarebbero tantissime domande da farle, un'altra ne faccio solo due così lascio modo ai colleghi di fargliene eh, se avete deciso sulla zona rossa. Allora riguardo al dottor Cinesi eh, io non ho avuto notizie perché ho chiesto anche oggi pomeriggio al professor Brusaferro quindi chiederò e appena avrò notizie ve le darò. Sulla zona rossa eh, io non ho aggiornamenti sulla decisione quindi su questo non vi posso rispondere Appena avrò gli aggiornamenti, ve li fornirò. Sì, eh, vediamo, osserviamo che praticamente eh, negli ultimi giorni il tasso di crescita di decessi e di persone in terapia intensiva è intorno al 30, 40, 25, 30, 40%. Eh, lei ha detto i sistemi regionali stanno reggendo per adesso ma in proiezione per quanto tempo ancora possono reggere i sistemi regionali e quali e quante strutture state, state implementando per, per far fronte a questa emergenza che sembra arrivare a giorni? mi sembra. No, io le dico, sulle percentuali non, non so come intendiamo, se lo intendiamo rispetto al giorno precedente, l'incremento e il delta eh, comunque io lo farei rispetto al totale degli ammalati e quindi vi posso dire che il totale dei deceduti è il 3,47% del totale delle persone che sono contagiate dal virus come l'8,94% del totale delle persone che sono guarite. Il potenziamento delle strutture è un potenziamento che sta avvenendo attraverso un piano che il Ministero della Salute insieme con i dipartimenti di sanità, gli assessorati alla sanità delle regioni stanno mettendo in atto quindi io i dettagli qui non ce li ho ma è un'attività che è coordinata e non può che essere tale dal Ministero della Salute e sul campo operata dalle, dalle stesse regioni. Quindi quello che è il coordinamento che più mi pertiene è il coordinamento relativo al concorso del sistema della protezione civile, al sistema della sanità, al sistema sanitario delle, delle regioni. Prego. Volevo... volevo... Fare una precisazione, oggi a Hong Kong c'è un secondo caso di animale, nello specifico un cane ammalato di coronavirus, mi dispiace che non ci sia eh, l'esperto in questo caso, però volevo capire se ne sapete di più o se quantomeno nei, nei piani che avete a disposizione c'è anche uno scenario che preveda la trasmissione da uomo ad animale perché lì aprirebbe tutto un altro ragionamento. Allora, eh, io so quanto sa lei, eh, chiederemo anche ai nostri esperti, magari domani quando sarò qui e sarò accompagnato dagli esperti ci potranno dare delle indicazioni di carattere scientifico su questo io non riesco a darvi un'informazione. Io non ne ho parlato ma c'è un comitato tecnico scientifico eh, però a me non è giunta eh, comunicazione di discussione di questa questione quindi adesso domani vedremo e quando verranno qui gli esperti farete e faremo le domande anche noi agli esperti. Prego. Aspetta il microfono. Mi sentite? Rispetto alla decisione che sembra aver preso ormai il Governo sulla chiusura delle scuole e delle università, lei, vogliamo sapere una sua opinione, insomma, in merito... Allora, io sono in attesa delle decisioni del Governo. È chiaro che le decisioni che saranno prese dal Governo saranno quelle più appropriate per fronteggiare l'emergenza. Ci sono una serie di regole di prudenza, di cautela che dal primo giorno abbiamo adottato, ci sono state misure adeguate e proporzionate rispetto alla situazione e dovremo abituarci anche ad avere eventuali misure nuove e diverse rispetto a quelle pregresse. Il tutto dipende, come sappiamo, dalla situazione nella quale ci troviamo, come potremmo trovarci a fine settimana perché gli esperti ci hanno detto che per vedere gli effetti del, della chiusura delle aree rosse avremmo dovuto aspettare il periodo del passaggio del periodo dei 14 giorni perché insomma, il dato che si presume è che siano persone che si siano contagiate precedentemente alla chiusura del, della zona rossa ma queste sono valutazioni che stanno facendo in particolar modo l'istituto superiore della sanità e gli epidemiologi che ci potranno dire sulla base dei loro dati statistici, ne parlavo con il professor Brusaferri, oggi hanno una serie di, elaborato una serie di indicatori che saranno utili per comprendere l'avanzamento del, del virus e la situazione in atto. Ora sera, io volevo fare una domanda proprio per le signore di una certa età che stanno a casa, che possono essere le nostre mamme, le nostre nonne, eh, che ci chiedono cosa dobbiamo fare. Noi, eh, non ovviamente chi abita al nord quindi già sa che è la situazione magari un po' più complicata, ma chi sta al centro-sud? Eh, che mi chiedono proprio ma noi possiamo andare a fare la spesa? Eh, abbiamo 80 anni, dobbiamo stare chiusi in casa, posso chiamare eh, la badante, posso Far fare le pulizie in casa. Ecco sono proprio domande semplici che vorrei... Sì, io credo, io credo che in questa situazione nella quale c'è una trasmissione del virus con le modalità che conosciamo tutti, quello che è consigliabile per le persone più fragili, le persone che hanno una eh, età adulta, quello di contenere al massimo le uscite e le occasioni di contatto, di frequentazione di persone che quindi luoghi affollati, persone che possono essere sintomatiche eh, contatti anche, lo abbiamo detto già da qualche giorno, di evitare la stretta di mano, gli abbaci, gli abbracci, si tratta di cautele che dobbiamo adottare per cercare di evitare il contagio e quindi un minimo di cautele, eh, mi auguro che presto e sono convinto che presto eh, passerà questo, questa situazione e potremo tornare alle nostre abitudini usuali. No io non so qual è il periodo eh, che, che ci si prospetta davanti Certo è che noi dovremmo cominciare a immaginare e vedere gli effetti sulla base delle tempistiche che, che avremo davanti e dei dati che riscontreremo. Credo che su questo tutti quanti siamo stati convinti e siamo convinti che i dati che noi oggi finora abbiamo sono i dati che non consentono agli scienziati di fare delle valutazioni realistiche o molto probabili. Sì, eh, abbiamo detto che sono deceduti 17, eh, molti eh, ultra settantenni, ce ne sono 9 con meno di 80 anni e il resto eh, 8 con eh, più di 80 anni. Bene, allora se non ci sono altre domande vi saluto qui e ci vediamo domani pomeriggio. Grazie. Scusate 28, 17 28. Lombardia, correggo. Quindi 9 e il resto sono ultraottantenni. ottantenni Grazie. Grazie a tutti.